vi ringrazio veramente di di essere venuti e venute per noi è un'occasione importante e ovviamente eh, vorrei ringraziare il circolo dei lettori per l'accoglienza per l'organizzazione vorrei ringraziare la Camera di Commercio di Torino e il presidente Dario Gallina che oggi ci fa l'onore di essere qui per essere stata la persona che ci ha dato lo stimolo per organizzare questi, questi eventi al circolo, eh, l'assessora la, eh, Chiara Foglietta, l'assessora all'innovazione che eh, alla fine insieme a Dario darà un commento su quello che sentirete questa sera e eh, ovviamente anche il partner Leading Law con cui stiamo eh, organizzando questi, questi eventi. Insomma. Eh, avete visto il, insomma, il tema, eh, prima di eh, addentrarci vorrei dirvi qualche cosa di, dell'Italian Cultural Content Industry che è l'associazione che ha organizzato questo ciclo di eventi. Vedete che sono tre, ci sono gli altri due, e eh, l'associazione eh, Italian Cultural Content Industry è la prima associazione in Italia che mette insieme eh, tutti i professionisti e le imprese che producono contenuto fino adesso siamo molto parcellizzati su vari su vari fronti e invece secondo noi secondo le imprese e i professionisti che, che hanno deciso di fondare questa associazione è molto importante che noi lavoriamo insieme è molto importante che costruiamo internazionalizzazione digitalizzazione formazione network e business e anche che impariamo a descriverci come comparto perché ancora non siamo percepiti come tale come tali e invece siamo un comparto super strategico per il paese eh, ci sono dei materiali che voi potete Trovare sulle, sulle sedie così potete approfondire se volete eh, e poi naturalmente eh, sono felicissima di presentare gli ospiti che saranno il vero core della, della serata, sono persone super esperte e devo dire per fortuna anche super divertenti, quindi mi auguro che sarà appunto una serata molto interessante, quindi presento Emanuela Mazzucchetti che eh, è la referente eh, iconografica della casa editrice Löscher, Giuseppe Pescarmona che è un digital humanist, se produco... Giovanni, scusami, <ride> e, e che lavora con il Ministero della Cultura, eh, Irma Ciarome Ciaramella, avvocata eh, specializzata in, in diritto dell'arte, esperta, esperta in diritto dell'arte, Francesca Cassone, partner di Leading Law, e Mauro Bennici che è un esperto di nuove tecnologie e rapporti tra intelligenza artificiale ed etica. Eh, prima di passare loro la parola vorrei solo fare una premessa velocissima per chi come me non ha una competenza specialistica in modo che capiamo bene di che cosa stiamo parlando e di che cosa parliamo quando parliamo appunto di diritto d'autore, di proprietà intellettuale eccetera. Eh, mi corre l'obbligo di dire che io ho iniziato qua è un aneddoto personale, ho iniziato a occuparmi di plagio Illo Tempore, quando eh, ho scritto la mia tesi di laurea perché non so se sapete che Stendhal, cioè uno dei più grandi scrittori del mondo era un plagiario tanto che la prima eh, opera che lui ha scritto che si chiamava Vita di Haydn di Mozart e Metastasio è stata presa in parte da un autore italiano che si chiamava Carpani eh, che aveva scritto appunto La vita di Haydn che l'ha inseguito tipo in tutta la Francia in tutta l'Italia per cercare di farsi riconoscere che eh, appunto <ride> che il libro era stato rubato ma non è mai riuscito a farsi né riconoscere i diritti né riconoscere che era stato plagiato eccetera il vizietto Sandal ce l'aveva e quindi, eh, in effetti, nella mia tesi di laurea io ho potuto dimostrare che lui aveva rubato, plagiato, eh, tantissime citazioni da moralisti francesi. Perché ve lo racconto questo, al di là dell'aneddoto personale? Perché ai tempi in cui mi sono laureata io, e cioè sto parlando di Romolo e Remo, <ride> non c'era ehm, internet, era soltanto agli albori. E quindi che cosa è accaduto? Che io ho dovuto imparare a memoria più di 2000 citazioni e di fatto eh, non c'erano strumenti, e il plagio è stato scoperto 200 anni dopo che l'autore l'aveva compiuto. Ovviamente adesso le cose sono molto, molto cambiate. Plagiare è diventato molto più facile, chiaramente, ma anche essere scoperti quando eh, si plagia. Ci sono anche le università ormai che hanno degli algoritmi per cui eh, verificano molto rapidamente se le tesi di laurea sono state eh, plagiate. Quindi il tema è, eh, è ancora super caldo. Eh, le due cose eh, che sono le due direttive su cui anche i relatori eh, racconteranno sono la prima riguarda il fatto che appunto da un lato noi viviamo in un sistema culturale in cui la circolazione massima delle informazioni è importante anzi direi fondamentale per la produzione di cultura quindi da un lato abbiamo bisogno di far circolare il più possibile le informazioni in contenuti di rielaborarle in continuazione dall'altro abbiamo un tema opposto cioè riconoscere la proprietà e riconoscere i diritti di sfruttamento economici eccetera delle persone che invece producono quella cultura perché se quelle persone non possono campare a un certo punto diciamo tutta la macchina si ferma quindi il primo asse di cui poi vi parleranno eh, i nostri relatori riguarda proprio questo, questo, questa duplice tendenza una verso mettere tutto in comune l'altra verso proteggere le innovazioni tipo proprietà intellettuale, diritto d'autore, eccetera, sono invenzioni relativamente recenti fatte proprio appunto per proteggere gli artisti e chi produce contenuto. Il secondo asse, di cui poi i colleghi vi parleranno, riguarda il fatto che la eh, produzione di un oggetto eh, di, di culturale, materiale o immateriale, e si è distinta sempre più rispetto all'ideazione, questo per via di innovazioni anche tecnologiche, ma parlo per esempio delle prime stampe soltanto, la riproduzione non era più una riproduzione lenta, era una riproduzione eh, molto più veloce e questo ha significato che l'avvento delle tecnologie ha generato una grandissima possibilità di, di produrre eh, repliche, copie, plagi eccetera, di fatto facendo perdere il controllo a chi aveva prodotto, prodotto quel contenuto rispetto a tutto quello che, che invece appunto circolava re relativamente a quell'opera. Quindi anche questa distinzione tra chi ha ideato, chi produce fisicamente, chi fruisce è diventata sempre più complicata. Ma ora non perdo altro tempo e eh, vi presento appunto la prima relatrice, Emanuela Mazzucchetti, che ci racconterà che cosa fa tutti i giorni in casa editrice. forse devo anche prendere, ah, grazie. Lascio allora, piacere, siamo, siamo pronti, pronti a iniziare questo, questo viaggio che davvero sarà, andrà sempre più in profondità nel, nella tematica del diritto d'autore. Allora, per arrivare subito al punto proviamo a immedesimarci in quello che può essere il lavoro di, di ricerca e di pubblicazione di un'immagine. Partiamo, devo pubblicare un'immagine. La prima domanda che io mi devo porre, chiunque io sia, è come la uso questa immagine? Allora immaginiamo tre scenari, proprio per arrivare in fretta al punto. Il primo scenario è la uso per uso personale. Eh, devo alimentare il mio blog, sono magari un insegnante, creo delle schede didattiche, utilizzo liberamente le immagini che voglio. Primo esempio, uso personale, sono il proprietario di un'azienda, devo organizzare un webinar oppure devo mettere qualcosa sulla mia intranet aziendale. In questi tre casi, che io metto da una parte, non ho scopo di lucro. Teniamolo lì, come faceva Lucarelli. Teniamolo lì, ci servirà dopo. Secondo caso, editoriale. Lo uso perché devo fare la copertina o illustrare un interno di una pubblicazione cartacea, oppure digitale. Scopo di lucro, perché io non sono una onlus, perché in qualche modo o ci metto un prezzo a quel prodotto o oh, in maniera indiretta alimento la mia immagine di azienda che non vive, di, eh, che vive di, di un guadagno e quindi ho scopo editoriale fine lucro. Fine lucro. Terzo caso commerciale, scopo commerciale. Ci metto dentro la pubblicità, ci metto dentro il merchandising e sto andando verso un climax ascendente di gradi di pericolosità, chiamiamolo così, o di attenzione. Se volessimo visualizzare questa, questo concetto, è un semaforo. Metto il verde nel primo scopo personale, non di lucro. Metto il giallo, attenzione e consapevolezza, attenzione a come mi muovo, nella scopo editoriale. Metto un bel rosso, massima attenzione, nello scopo commerciale. Questo è il primo scenario. Dove trovo l'immagine? Questa è la seconda. E qui, eh, nella pratica, chiunque di noi abbia lavorato un po' con, eh, con le immagini o ci lavori, si sentirà dire, o lui stesso si dirà a se stesso, frasi di questo tipo che, che, che, che, vi, che vi racconto. Eh, do da dove mi viene l'immagine? L'ho trovata su internet. Guarda, io ho messo su Google, ho scritto il tema che volevo, è pieno, Guarda, e poi è ripetuta mille volte. Prima frase l'ho trovata su Wikipedia, l'ho trovata su Instagram, oppure, guarda, siamo a posto, non ti preoccupare quando mi portano le immagini, non ti preoccupare perché l'ho comprata da siamo a posto, secondo caso. Terzo caso, non c'è problema, è mia, l'ho fatta io, oppure me l'ha data lui, è il mio amico, oppure metto quest'opera d'arte, ma non ti preoccupare perché ce l'ho a casa, non più raro, ma magari ho il poster, ho il poster di Morandi, Giorgio Morandi e no, anche Gianni, ma non lo sappiamo, non si può sapere, non si potrà sapere. Però dietro a questi luoghi comuni si nascondono infinite insidie. Allora, vediamo se riesco a far funzionare questa... Beh, iniziamo, a, a, prima di andare a vedere dei casi concreti perché così riusciamo a capire qual è la vera pratica, un, dobbiamo per forza avere due nozioni di quello che è la legge del diritto d'autore. Proprio due e due, Via, la teoria sarà subito eliminata. Allora, eh, dobbiamo ricordare che ogni fotografia reca con sé almeno due diritti. Il diritto del fotografo che ha creato la fotografia, che ha scattato la fotografia, il diritto del soggetto che viene ritratto, dove per soggetto non intendo soltanto la, se c'è una persona, e attenzione, anche quello poi crea tutta una serie di implicazioni, per ora lasciamole da parte, ma di ciò, che, ehm, di ciò che costituisce il soggetto della fotografia. Può essere un, un paesaggio, può essere un monumento, può essere un'opera d'arte, un'architettura. La seconda importante nozione da tenere presente quando maneggiamo una fotografia è che la legge del diritto d'autore ci distingue tra semplice fotografia e fotografia con intento artistico, creativo. Vi faccio un esempio, la semplice fotografia è un oggetto della cultura materiale che è una, è una riproduzione tecnicamente ineccepibile prof da professionista, documentaria. Facciamo degli esempi, un, un documento proprio, un la pagina di un manoscritto, il frontespizio di un libro, ehm, un quadro. Sono stata un pochino più prudente nel dire un quadro perché ci sono anche lì delle implicazioni, ma sto cercando di evidenziare delle opere che sono delle opere della... anche un paesaggio dove io semplicemente mi limito, io che sono il fotografo, mi limito a eh, documentare la, la cosa che ho davanti senza facendo un buon prodotto tecnico. Proviamo a chiarirlo andando a vedere l'altro aspetto. La fotografia con intento creativo e artistico è un po' soggettivo, ma la legge lo ammette questa cosa, indirettamente te lo dice, è un po' soggetta anche al, in caso di sede, in sede giudiziaria, qui mi muovo con circospezione perché ci sono fior fior di avvocati, ma in sede giudiziaria questa, ehm, questo discrimine tra artistico e non artistico è un po' lasciato all'interpretazione. Cosa vuol dire artistico? Vuol dire che il fotografo, eh, il creatore dell'opera, ci ha messo del suo, ha voluto interpretare l'opera, ha voluto trasmettere qualcosa. Esempio, un ritratto di una persona con una luce, quindi usando degli strumenti tecnici a sua disposizione, ma va oltre quella che è la semplice fotografia, magari con una luce, con un'esposizione particolare, con, usando un obiettivo. Vuole cercare di interpretare quello che è il sentimento della persona o magari in un paesaggio, magari a, a seconda di come lo inquadri o a seconda dell'esposizione dell che dai, puoi dare maggiore drammaticità. Per un monumento ho una scultura, opera tridimensionale, di là avevo messo quadri, opere mono-bidimensionali. In un caso riproduco tecnicamente molto bene e cerco di non alterare i colori, di usare le, le righe dritte, insomma, no? uso un banco ottico. Nel caso dell'opera tridimensionale, magari mi posiziono in basso, la interpreto. Questo è opera, eh, fotocreativa. Perché è importante questa distinzione? Perché la legge mi dice che se è una semplice fotografia, la tutela del diritto d'autore, cioè del diritto di chi ha creato l'opera, è 20 anni dalla data dello scatto. Tengo lì. Se è una fotocreativa, la tutela è 70 anni dalla morte dell'autore della fotografia. Allora, io ho il diritto del fotografo e il diritto del, di ciò che è ritratto hm, nella fotografia. Le due cose sono entrambe da tenere sotto controllo. Adesso purtroppo l'intervento si interromperà perché non saprò far funzionare questo. Vai. Donne e tecnologia, vai. Questo tasto qua avanti, questo tasto qua avanti, taglio tutto, eccomi qua. Allora, ho portato, proprio per portare, fare degli esercizi tutti insieme, delle fotografie, ma proprio le più mh, miste, miste volutamente, miste volutamente diverse. Allora, facciamo subito chiarezza, mh, poi mh, bene obiezioni, eh? Eh, su foto creative e foto non creativa. La seconda foto, libertà d'expressione, l'ho fatta io, vabbè, bene, e mh, così il diritto del fotografo me lo gestisco io metropolitana di Parigi, mi sono messa dritta, non ho aspettato neanche che ci fosse un'inquadratura magari con un passante per cercare di dare un po' di espressività a questa foto. L'ho fatta in fretta, mi interessava il fatto che sotto il cartello di libertà d'espressione ci fossero i graffiti, si potrebbe andare a discutere, il graffito è arte, non è arte, non è questo il tema. Se io ho documentato una situazione, punto. Foto direi non creativa, senza nulla togliere, ma non è proprio creativa vent'anni eh, 20 anni della durata. Andiamo là in, in basso, siamo a Francoforte. Questa è una, è una fotografia di un monumento a Francoforte, di un monumento che è presente a Francoforte di Klaus Oldenburg, morto luglio 2022. Eh, qui abbiamo un doppio caso. La fotografia secondo me esprime qualcosa, perché è questo monumento non è visto interamente, quindi non è documentario di come è strutturato, com'è sto basamento, dove è messa, in che incrocio è, no. È per significare che Francoforte è la città degli affari, la città della Banca Europea, l'uomo d'affari, il manager, la cravatta. Buon, così l'ho fatta io. Vabbè, di nuovo. Claes, quindi soggetto io 20 anni dallo scatto della fotografia no perché io gli do un'interpretazione ho dato un'interpretazione passiatemela, facciamo che sia 70 anni dalla morte ma il soggetto ritratto è un'opera d'arte di un artista contemporaneo 2022 lui la sua opera è sotto tutela Sbaglierei, mettiamo che io avessi trovato questa immagine che io abbia uploadato questa immagine su internet non mi interessava avere uno sfruttamento economico di questa immagine, la uploadavo sotto una licenza che internet mi permette di dare e che è la Creative Commons. Vai! Quindi io volevo soltanto che mi si riconoscesse il nome. Usi questa foto, dici che è mia. Ma se io, dall'altra parte, voglio pubblicare questa foto, non conoscendo la storia di questa foto, vedo che il fotografo ha lasciato la sua licenza libera. Ma l'opera d'arte no. Quindi sbaglierei a pubblicarla, o meglio incorrerei in una possibile sanzione. Devo riconoscere, devo, eh, devo mettermi a riconoscere il, di chi è l'immagine, devo andare a, a liberare i diritti per quell'immagine. Come faccio? Devo contattare l'artista. Molti artisti dell'arte contemporanea e non dal Novecento in poi sono tutelati da SIAE, eh, la tutela coinvolge tutti gli artisti che la cui morte è, eh, non è eh, anteriore ai 70 anni, quindi diciamo che sono liberi da questa tutela se sono morti entro il 1952, adesso perché sono 70 anni. Andiamo oltre invece. La prima foto è una foto, eh beh, è una riproduzione di un quadro senza cornice, ehm, è Toulouse-Lautrec, è l'ipodrome, è una um, foto che risale a fine 800. nel gobbo avevo scritto le date giuste ma poco conta, è un'opera in pubblico dominio, perché sono trascorsi 70 anni, è un'opera conservata al, alla Buffalo Gallery in stato di New York, è in pubblico dominio, devo andare a controllare, prima di poterla pubblicare liberamente, devo valutare chi è l'ente, museo, fondazione, privato, pubblico, non importa, chi è che la tutela, la ospita, ne cura la conservazione, il bene culturale. Questo museo, qual esso sia, può o meno, anche se l'opera è in pubblico dominio, imporre un ulteriore Tariffa, per eh, un'ulteriore, ulteriore, si traduce poi in tariffa obiettivamente, ma un'ulteriore eh, tutela. Ehm, andiamo oltre. L'oggetto di cultura materiale, così smettiamo con l'arte. Il Mangiadischi. Il Mangiadischi è un Penny, eh, 1970, l'ho messo perché, attenzione, anche lì si può, questa l'ho presa da internet, ma praticamente tutte le ho prese da internet, fedele alla prima frase che ho detto, le prendo da internet. L'oggetto della cultura materiale tendenzialmente è una semplice fotografia, questa è una foto, riproduzione documentaria di un qualcosa. Attenzione, in questo caso sono libera di usarla, non, però cosa ho controllato prima di usarla? Chi è, che, chi è il designer? Oppure c'è un designer dietro alla creazione del Penny? Perché siamo nel 1970, quindi siamo ancora dentro il diritto d'autore non l'ho trovato, l'ho cercato, domanda che mi resta, il dubbio sistematico è ho cercato bene, Beh, spero, non ne farei eh, un uso commerciale senza aver liberato questo tipo di dubbio, chiarito questo tipo di dubbio. La Joy Division, dai, così facciamo, e questo ci permette di, di parlare di una cosa, copertina di un disco, 1979, e sfruttata nella copertina che è diventata iconica, se ne sono fatte magliette, merchandising, eccola lì, eh, è sfruttata la, mh, una fotografia pubblicata sull'American Scientific in quegli anni ed è il segnale di una pulsar, una stella di neutroni, che è esplosa nel 69, ha lasciato quest'onda radio, e mh, è carino perché è la storia di questo, perché è il Little Green Man 1, è il... Mh, è il piccolo omino verde, anche se sapevano che, non era, che era un segnale assolutamente eh, naturale, non artificiale, perché non aveva la sarebbe stato interessante. Ma c'era un po' la caccia all'extraterrestre, questa curiosità che abbiamo ancora adesso, questa certezza che però non è convalidata da, da nessun, ancora da nessuna prova di cui noi siamo a conoscenza. Joy Division, il grafico, eh, nel dover lanciare questa, questo disco, questa musica che aveva un che di misterioso, che, che infatti poi è diventata estremamente famosa, ehm, ha voluto usare questo segnale. Ha potuto farlo perché le immagini, ancora adesso, le immagini della NASA sono libere da diritti le immagini di Hubble le immagini del, del web telescope che c'è che ora sta producendo immagini spettacolari sono ufficialmente libere e pubblicabili perché questa è la politica dello Stato americano in generale non solo le immagini della NASA ma anche le immagini dei musei del Met del Metropolitan eccetera Anche un minuto sì. ok ma ci siamo quasi eh, là in alto Giacomo Valla essere... posso... il macaco adesso arriva allora eh, chiudo solo la frase, Giacomo Balla, tutelato sia è morto dopo il 52. I fumetti, è eh, solo per dire che anche che per immagini e per utilizzo di immagini, anche la, i disegni e anche i fumetti sono chiaramente tutelati. Non, um, ci, si, ci si deve rivolgere appunto alla, in questo caso, per i PINAS e alla United Features Syndicate. Cosa vuol dire questa cosa? E adesso passiamo a questa... Andiamo avanti, eccolo. Eh, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che ogni prodotto dell'ingegno umano, ogni contenuto, ha dietro qualcuno che l'ha creato. Muoversi liberamente, eh, andando a mh, fare propri in qualche modo il contenuto, perché io nel momento in cui utilizzo quell'immagine, la, la faccio mia, nel senso che la sfrutto perché la inserisco in un altro contenuto. È operazione meritoria, perché la diffusione della cultura, la diffusione delle idee, internet, lo scambio, la condivisione, ma va fatta appunto nel rispetto della, delle, del copyright. Questa è una provocazione legata al, della, e con ehm, legata al titolo della conferenza, di chi sono davvero i contenuti. Questa foto è l'autoscatto del macaco. Siamo nel 2011, David Slater, un naturalista inglese, parte e va in un centro di eh, assistenza e recupero di macachi in Indonesia. È un servizio fotografico pagato, una cosa che succede assai di rado, però eh, lui aveva il rimborso spese, questo è importante, serve nella storia. Eh, fa, fa fotografie, passa le sue giornate, a un certo punto. Lascia il cavalletto della macchina fotografica con l'autoscatto, col filo dell'autoscatto, lo lascia in campo aperto, si allontana, si avvicinano questi macachi, curiosi come dei macachi, e scattano. Ci sono decine e decine e decine di scatti che si imprimono nella macchina fotografica. 4-5 sono bellissimi, questo è il più bello di tutti ed è stato al centro di una controversia giuridica che si è chiusa sei anni dopo, 2016, al Tribunale di San Francisco. Perché? Cosa succede? Succede che l'Associazione la, eh, Animalista, che eh, era alle spalle di questa operazione eh, di, di fotografia per raccogliere fondi per poter alimentare la loro attività, no? di tutela dei, dei macachi, fa propria la fotografia, la, la uploada su eh, Wikimedia, io l'ho trovata per caso, poi questa è stata il centro di, di notizie e vertenze giuridiche, quindi non è che ho scoperto l'acqua calda, però al momento io dovevo fare una copertina di un libro per, per le medie di scienze, l'ho trovata proprio su internet e mi è piaciuta tantissimo, era in alta risoluzione, non succede mai, questo lo devi insospettire, però quando è in alta qualche trucco c'è perché sennò sarebbe troppo bello e non l'ho usata perché ho iniziato a capire che c'era dietro, approfondendo, quindi eccolo lì, bisogna sempre approfondire, che c'era una storia dietro. E la storia era che David Slater, l'autore della fotografia, no, la, il proprietario dell'attrezzatura per la fotografia, l'autore era il macaco. Ma il macaco ha proprietà ha una, è una persona giuridica? Sì, no, prima causa. Eh, David Slater ha, ha potuto dire «ma eh, io vivo di questo lavoro, ho creato io le condizioni, ho avuto io l'idea di fare questo». Era molto borderline, ve la spoiler alla fine, è successo che eh, dopo lunghe, lunghe, e complesse storie è, è stata un po' chiusa a pari patta perché eh, David Slater è tornato proprietario, a, da, da, da Wikimedia non c'è più l'alta risoluzione, lui ha perso però un sacco di introiti perché questa immagine è stata a sei anni e è diventata vecchia, nessuno più la voleva, e è ritornato in possesso dei diritti per ogni vendita da una percentuale del 35% al fondo quindi l'hanno finita così allora grazie abbiamo capito tre cose credo allora la prima è che abbiamo capito che occuparsi di diritti, in questo caso solo delle immagini, non abbiamo parlato della musica, non abbiamo parlato dei testi, è già un ginepraio notevole. La seconda è che finiremo tutti arrestati, soprattutto noi che usiamo Instagram, <ride> Cioè, prima o poi qualcuno ci fa causa. Pauso personale, speruma. <ride> L'altro punto interessante, il motivo per cui ci è piaciuto tanto questa storia del macaco, è che è un esempio pratico di come eh, uno strumento e, eh, diciamo, un attore eh, possono essere disgiunti e quindi questo crea dei grandissimi problemi di attribuzione. Ma visto che abbiamo parlato tanto di opere d'arte, sculture, storia dell'arte, eccetera, mi sembra giusto lasciare la parola a Giovanni Pescarmona che ci racconta un po' meglio ecco, quali sono invece le criticità del, del, dal suo punto di vista. Questo? Sì. Prova? Okay. <coughs> Scusate, allora buonasera a tutti, eccomi, cercherò di stare nei tempi per quanto possibile. Ehm, grazie mille dell'invito e in questo intervento che hai appena fatto c'è cioè, in nuce un po' tutto il problema, no? ma è veramente servito su un piatto d'argento il, il tema del patrimonio culturale digitale, con con fra parentesi perché creare il patrimonio culturale digitale vuol dire reinterpretarlo, quindi con si fa il. E vi porto tre spunti di riflessione. Allora, il primo è non solo diritti d'autore, perché il copyright è solo una delle sfere che, diciamo, vertono sulle riproduzioni digitali dei beni culturali. In Italia esiste il codice dei beni culturali, il famoso codice urbani del 2004, che contiene tutta una serie di norme che eh, disciplinano tutto a 360 gradi l'ecosistema culturale, dalla tutela alle attività di valorizzazione, danno forma a quello che è il sistema dei musei, degli archivi e delle biblioteche in Italia, e articolo 107 e 108 parlano anche di quelli che sono i limiti, i vincoli, le possibilità per il riutilizzo a seconda di quelle casistiche che tu hai giustamente nucleato, no? quindi anche inquadrando quello che è il diritto d'autore inquadrando quelle che sono le diverse metodologie con cui si acquisisce un'opera d'arte perché fare la foto con il proprio telefono o farla con un'attrezzatura professionale cambia già l'inquadramento giuridico eh, l'Agi Digital Library del Ministero della Cultura ha prodotto un piano nazionale di digitalizzazione che invito del patrimonio culturale che invito a tutti a leggere è un documento molto interessante molto ricco molto articolato è corredato da cinque linee guida una in particolare delle quali tratta in modo specifico di questi argomenti e cerca di fare chiarezza su quella che è la legislazione a legislazione invariata cerca di fare chiarezza su quelli che sono gli ambiti che effettivamente vanno considerati a seconda dell'uso della tipologia del bene perché qui stiamo parlando naturalmente di ministero quindi di beni pubblici che nella stragrande maggioranza dei casi sono in pubblico dominio. Quindi il no, pubblico dominio, che cos'è? Diritti d'autore scaduti. Eh, aveva fatto riferimento ai quei 70 anni dalla morte dell'autore, finiti 70 anni dalla morte dell'autore, si entra nel pubblico dominio. Quindi quando voi pensate a. Eh, L'immagine eh, del museo che voi volete riprodurre, sempre per stare nella, nel, ne, nelle analogie, sulla sportina per fare del denaro, voi non lo potete fare, ma non perché dovete pagare i diritti d'autore a Leonardo da Vinci, ma perché il bene è di proprietà pubblica e c'è il codice dei beni culturali che disciplina le modalità di riutilizzo dell'immagine. Um, il punto è che siamo nel contesto digitale, quindi le persone fanno le cose, ma le macchine ne fanno anche tantissime. E quindi non c'è dato senza metadato. Eh, cosa, I metadati, eh, che cosa sono i metadati? I metadati sono i dati sui dati, sono i dati che accompagnano i dati. I file sul computer, click destro, proprietà, quelli sono metadati. Sono informazioni sulle immagini, sui file, sui testi e sono al cuore del problema dei dati nel ventunesimo secolo, terzo millennio e tutte le decine di migliaia milioni di anni che ci aspettano, che saranno sempre più digitali e in cui le complessità legate ai dati andranno ad aumentare. E eh, Il dato di qualità è un dato che è corredato da un metadato di qualità e nel metadato ci sono le chiavi che permettono di utilizzare i dati nel modo corretto. Tra queste chiavi ci sono anche quelle dei diritti che non sono solo diritti d'autore. Quindi, eh, sempre nei casi d'uso che avevi definito, se un'immagine è ben fatta, io online la scarico e dentro l'immagine trovo i metadati che mi dicono che cosa posso farci con questa immagine. O le piattaforme online mi permettono di leggerlo. Perché questi metadati vengono letti dal visualizzatore e poi vengono presentati in una forma human readable, quindi leggibile per noi macachi evoluti. E, però lo devono poter leggere anche le macchine. Quindi i metadati devono essere human readable e machine readable. Qui entriamo in un tema di complessità crescente. E per la complessità, per gestire la complessità, servono le competenze. E, e quindi ehm, è molto importante questo aspetto che poi credo sia un po' la soluzione a tutti i problemi del mondo, cioè eh, formiamoci, impariamo di più, formiamoci meglio. Certo, non possiamo fare tutto subito, è un percorso senza fine e, mm, servono delle nuove competenze. Queste nuove competenze sono competenze che non esistono perché dobbiamo ibridarci. Eh, io... Partiamo con gli aneddoti, no? Io dieci anni fa ero in questa sala, studente di economia e commercio, sentivo i professori di storia dell'arte, mi appassionavo, poi ho cambiato, sono passato a fare lo storico dell'arte, ho ripreso economia e digitale. Quindi capite quanto le, le competenze si stanno... E adesso sono qui a parlare di diritti d'autore, cioè, quindi capite, è tutto un mondo che si unisce, dove i confini sono sempre più blurred, sono sempre più sfumati... E, ma non perché eh, diventiamo dei generalisti tuttologi che non conoscono nessun contesto, ma perché il digitale riontologizza il presente e, e quindi ci, cos ci costringe a ripensare agli schemi e ci costringe a eh, reimmaginare delle forme di inquadramento della realtà che soltanto 20, 30, 40 anni fa non ci causavano problemi, perché una casa editrice 20-30 anni fa non doveva porsi il problema non si doveva porre il problema di eh, oddio ma questa immagine la possono trovare potenzialmente tutti pochi istanti dopo che viene scattata se io la pubblico e, e credo anche che dal punto di vista culturale questo sia molto importante perché non c'è una primazia della della competenza digitale o della competenza culturale in questo discorso sulle competenze che interessa moltissimo le imprese. Perché le imprese devono dotarsi di queste figure se vogliono essere competitive. Difatti, le imprese che hanno maggior successo sono quelle che hanno saputo dotarsi all'interno dei loro organici di figure che sapessero poi coniugare questi due aspetti, che avessero gli strumenti umanistici. Eh, perché i filosofi lavorano tantissimo oggi anche nel campo dell'intelligenza artificiale? Perché e, e, e inquadro, perché conosciamo tanti filosofi che lavorano in questo campo, perché hanno gli strumenti per decrittare. Eh, Domande per porre le domande in modo giusto quindi io forse questa sera non ho risposto tanto alle delle domande ma cerco di dare il contesto quindi io vi saluto ho finito eh, facendovi vedere questi siamo noi, no? una conferenza a Torino in Italia dipinta nello stile del rinascimento eh, questa è un'immagine che ho fatto io per mezzo di Dalì cioè di un eh, programma di intelligenza artificiale eh, riflettiamo sulle parole l'ho fatta io per mezzo di Dalì o l'ha fatta da lì per mezzo mio? Ecco. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi è il macaco? <ride> Chi è il macaco? Ecco, ehm, volevo anche dire a proposito di sfruttamento di materiali, eccetera, che non so se sapete, ma di recente proprio gli uffizi hanno fatto causa a uno stilista francese, l'Anve, penso che sia, perché ha utilizzato la Venere di... Ah, forse Gauthier. ok. Eh, perché ha utilizzato un pezzo della Venere di Botticelli su un abito. Quindi questa cosa per introdurre eh, Irma Ceramella ha delle conseguenze legate alla complessità, alla gestione delle imprese, ma anche delle conseguenze legali che adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Ebbene. Dunque buonasera a tutti, intanto grazie Marzia e mh, soltanto una rassicurazione, avete letto Esperta eh, di diritto dell'arte, rassicuro gli amici, eh, mh, insomma eh, co continuo a fare anche il mio lavoro di diritto società, insomma di, di tutto il resto che, che ho sempre fatto ma unisco la passione a, a questa nuova competenza perché giusto per l'appunto anche il mondo eh, del diritto si a una realtà che cambia alla velocità della luce e che vede coinvolti tantissimi aspetti della finanza no? dell'arte, ormai vediamo no? eh, l'asta la, la, la, la, di Christis eh, di, della collezione di Paul Allen ha, ha totalizzato non so, un billion e non, ricordo, cioè non riesco neanche a dire quanto, perché sono cifre davvero straordinarie eh, detto questo colgo, colgo la palla al balzo perché eh, di Giovanni e anche di Emanuela che insomma con tanta competenza e con tanta eh, precisione eh, no, hanno delineato uno scenario molto complicato, complesso, eh, difficile da indagare spesso e eh, dove si annidano e ecco, dove si annedano spesso dei eh, ladri, ladri di contenuti, no? la, ladri di content. E quindi inizio con, con, questa, con questa immagine che tutti conoscete, eh, della caccia al ladro, con la Grace Kelly e Cary Grant. Allora, a chi appartiene davvero il contenuto? perché spesso il contenuto non è così, il contenuto, l'opera, eh, eh, no? di chi è il diritto, a chi è riconducibile, a chi è ascrivibile il diritto d'autore, spesso non è così banale e dà luogo, come anche la collega avvocato sa, a, avvocata, eh, ben, ben sa, a no, se no Marzia poi mi picchia, eh. e... <ride> da luogo a delle querelle, eh, una delle quali, ecco, eh, una delle quali è quella, ne parliamo dopo, la mettiamo là, come dice Manuela, eh, che ha dato origine un po' a questo incontro di questa sera. Caccia al ladro un grande, un grande uno tra i più grandi ehm, eh, artisti, pittori e non solo eh, Pablo Picasso diceva i buoni artisti copiano i grandi artisti rubano no e quindi rubano che cosa? contenuti, idee le, le fanno proprie le rimescolano un po' nel loro, nel loro immaginifico mentale nella loro mente e poi le eh, re le, uh, come, danno un output uh, e, e spesso questo output è, è complicato. Cerco di andare veloce, spero di essere veloce ma non frettolosa e quindi guardo più che mai, no? Eh, eh, Steve Jobs a quello che diceva eh, Picasso, o almeno che ci dicono dicesse Picasso, aggiungeva «e noi non ci siamo mai vergognati di rubare eh, le grandi idee». Eh, Peraltro piccolo aneddoto che ci porta anche un po' a Torino, quando Steve Jobs andò in Pennsylvania, la Xerox, che era una grande ehm, diciamo, ehm, di, azienda informatica, con questo... Larry Tesler eh, eh, riuscì in qualche modo a farsi mostrare eh, vendendo qualcos'altro dicendo se tu mi fai vedere cosa state facendo io ti faccio investire un milione di dollari mi pare che fosse allo allora un milione erano gli anni 70 un milione di dollari in Apple e questa cosa allettò Tesler che gli aprì le porte o meglio gli, gli, gli, gli aprì i, i file del computer e di, questo, eh, di, questo appunto suo, eh, di questa sua rivoluzionaria interfaccia grafica adesso i, i, diciamo coloro che sono più sicuramente informatici e più capaci di me sapranno bene che era una sorta di programmazione orientata agli oggetti e eh, la visita di, questo, di Steve Jobs eh, fu definita come la più grande rapina eh, della storia dell'industria perché da quel momento Steve Jobs, eh, come dire, fece propri eh, della Apple eh, questi, eh, que questa interfaccia grafica e riuscì a creare quella che poi noi, tutti noi conosciamo: no? delle icone sul computer, sul, sul desktop che si muovono, che si possono trascinare, ma questi erano appunto gli anni alla fine degli anni settanta. Eh, mi piace ricordare un'altra cosa di Steve Jobs a proposito di design eh, di un furto di un furto o comunque di una, eh, di una che ho letto da qualche parte forse mh, leggendo di Olivetti che lui fu molto colpito in questa Aspen International Design ehm, Convention di Aspen da alcuni eh, nostri eh, grandi eh, designer diremo, no? da eh, Mario Bellini, eh, Giorgetto Giugiaro, Sergio, Pinfari, Sergio Pininfarina e lui venne ad Ivrea a visitare la Olivetti e volle conoscere Mario Bellini che fu l'artefice del design dell'oggetto, no? era la prima volta che si poneva attenzione al design di un oggetto, Olivetti lo fece, eh, lo fece prima di tutti con la lettera 101, giusto, credo? Sono in ritardissimo, già ho la prima slide, vado avanti, scusate. Niente, basta, andiamo avanti. Non diciamo niente, però sarebbe carino invitare una volta Giorgetto Giugiaro a raccontarci questa storia. Che cos'è la creatività? Per Einstein era l'intelligenza che si diverte, per Steve Jobs era connettere le cose fra di loro, per, eh, diciamo, la radice storica eh, latina e eh, sanscrita, anche car, è la, la, la, la creazione è l'homo faber, è l'uomo che fa, no? Eh, va bene. Vi salto l'articolo 1 che non ce ne importa. A chi appartiene davvero l'opera? Il caso Cattelan, che è, eh, c'è caro perché è, diciamo, lo stimolo che ha dato un po' l'input a questi, a questi, nostri, eh, a questi nostri tre eh, talk, diciamo. Eh, dunque, caso Cattelan. Cattelan, eh, autore di tante, tante opere d'arte, tante sculture, fra cui la nona ora, il famoso meteorite che eh, colpisce eh, sulle gambe, direi sul corpo, Giovanni Paolo II, la nona ora, non ve lo spiego perché è troppo lungo, eh, poi Him, che è, ecco, eh, ho rubato da web due foto <ride> per uso personale. No, alla fine ci sono tutti i credit, eh, cioè credit by, cioè, ecco. E, e quindi in. È particolare perché noi lo vediamo ed è questo, sembra un ragazzo inginocchiato ehm, in questo, in questa, con l'occhio di bue che gli fa questa lone di luce intorno, sicuramente una, una situazione quasi mistica, no? Che lo spettatore, eh, il visitatore, eh, diciamo, entra in questa sala e portato a commuoversi, a comunque, a, a muoversi, a, a, a compassione, no? Sul paziente, cioè eh, patire con. E, peccato, dunque, eh, questa, questa stessa opera, battuta a 17.2 milioni eh, di euro nel 2016 da Christis, Quest'opera però davanti è, diciamo, raffigura un Hitler, un Hitler ragazzo, bambino, ma la faccia non è neanche così bambina, eh, realizzata in cera resina e altri materiali da questo scultore francese che si chiama Daniel Drouet. Ma naturalmente nessuno di noi no? ha mai sentito parlare di Daniel Drouet, chi è costui? Ecco, lo scultore nel 2000 è direi 21, in realtà ho scritto 22, ma secondo me è 21, cita in giudizio eh, non immediatamente Cattelan, ma cita in giudizio il gallerista, tale appunto per Otten, e lo spazio espositivo, es es in realtà il museo dove si era eh, svolta la, eh, ex cioè la, la mostra eh, Not Afraid of Love, in cui fu esposta fra le altre questa, eh, questa, questa scultura, sono in ritardo. <ride> in questa scultura chiede un risarcimento eh, da quattro e mezzo poi diventano insomma chiede un risarcimento cospicuo per non essere stato citato come l'autore materiale di queste sculture ebbene sì intercorreva, era intercorso in realtà tempo prima, perché la, la, la prima scultura è del 2001 credo, ma dal 99 era intercorso fra i due, cioè fra Cattelan e fra il Drouet, un rapporto di commissione, cioè un rapporto vero e proprio, contrattuale, no? In cui Cattelan che è incapace di disegnare, di scolpire, eh, di schizzare, di, di, di fare alcun che, di, di, diciamo di concreto, non è un homo faber, non è uno che usa, come dire, eh, che riesce a, a, a creare eh, grazie, diciamo, eh, neppure con l'algoritmo, ad, ad oggi mi si dice, non lo so, ma magari Magari potremmo, potremmo invitare anche lui. Ecco, e, e, e quindi eh, Catelan gli aveva fornito delle specifiche tecniche, diciamo così, dando la suggestione, eh, le misure, eh, l'atteggiamento, eccetera, eccetera. Eh, e, diciamo, questo contratto, evidentemente non scritto così bene, perché se fosse stato scritto da noi, sicuramente... <ride> la cherel non sarebbe sorta um, questo contratto aveva previsto anche un corrispettivo dunque la cosa era liquidata invece no perché, eh, come dire, perché in realtà, eh, eh, ve la faccio breve, la Corte dichiara inammissibile la domanda, perché in realtà Drouet non cita, quindi per una ragione processuale, perché non aveva citato direttamente in giudizio Cattelan, che fu chiamato in Manleva solo dal, diciamo, dal museo e però la Corte non si esime dall'entrare un po' nel merito e sostanzialmente Ecco, no, questo era... Eh, e sostanzialmente, questo era un'altra cosa, Alighiero Boetti, era come se eh, le donne afghane che hanno materialmente, eh, come dire, un altro caso precedente naturalmente, eh, Alighiero Boetti, lo conoscete tutti, è, è colui che eh, diciamo eh, realizza queste opere, realizza idea di queste opere, le disegna, no? fa degli schizzi, ehm, eh, che sono poi tessute eh, a mano ehm, che sono state tessute in Afghanistan negli anni eh, 70 direi da eh, un gruppo di, di, di donne eh, bravissime aveva eh, creato una specie di factory come quella di Warhol eh, a New York e nessuna però di costoro si è mai sognata di convenire in giudizio a Ligliero Boetti ecco la sentenza quindi dichiara inammissibile la domanda di ehm, Daniel Drouet che è quel signore eh, che ha 80 anni neanche un bravo artista, no? Ma sancisce fissa un principio che è particolare in realtà, che divulgation vaut titre, cioè che il fatto di che un po' cozza eh, con quello che hai detto, eh? cioè voglio dire, no? bisognerebbe aprire un tavolo su questo anche, no? perché potresti usarlo come precedente: che la divulgazione, in realtà non la mera divulgazione, adesso non, mi, no, non voglio darvi troppe technicalities, però eh, diciamo che chi. Avendo in realtà alle spalle anche un, eh, diciamo, un contratto come aveva in realtà Cattelan, e poi divulga quest'opera, eh, diciamo, assumendosene la paternità, alla fine, diciamo, ha un titolo valido per farlo. E, e niente, quindi. Bene, però qui c'era il Lady Diana, eh, a un certo punto indossa il Revenge Dress, dopo essersi separata dal, eh, da Carlo III, oggi re d'Inghilterra. Il Drouet fa questa, io l'ho ribattezzata, Revenge Sculpture, perché raffigura quello e Cattelan, che esce fuori dall'uovo eh, no, come un... Chicken, little Chicken e, e l'opera diciamo, si chiama Cucù, non fu commissionata da Cattelan naturalmente e in realtà mostra, eh, dice Druet, riguarda questa mia opera l'arte concettuale eh, in cui altri artisti fanno fare il lavoro ad altre persone, come dire, cioè il ladro è lui. Ecco. Eh, e solo questo, voglio solo dire questo, che in realtà tutto questo eh, nasce da, dall'arte concettuale, come dire, no? Laddove il concept, l'ideazione, l'idea è ritenuta eh, più importante della realizzazione, eh, della realizzazione concreta. Eh, velocemente, eh, passando Diciamo scissione eh, diciamo, tra la titolarità dell'autore, del diritto in capo all'autore, eh, materiale e, e, e, e, e diciamo, scissione di queste due... Eh, di queste due eh, titolarità del diritto e materiale esecuzione dell'opera la, la questione viene posta anche in relazione alle opere digitali realizzate attraverso gli algoritmi eh, questo per esempio qui accanto questa eh, voi la vedete qua io la vedo qua perché così vado più veloce eh, questo è il ritratto è un ritratto eh, che si intitola di Edmond Bellamy eh, di un collettivo francese of you eh, prodotta grazie a questo GAN, che è una sorta di algoritmo neurale, no? Eh, ecco, questa è la firma in basso, è la firma del, diciamo, eh, dell'opera, ed è praticamente, riproduce l'algoritmo. Accanto vi ho messo quello del San Giovanni De Collato, di, lì c'è scritto Michelangelo, ma è Michelangelo Merisi, Caravaggio, no? lo sapete meglio di me, e qui c'è l'algoritmo. In questo caso chi è l'artista? Anche qui c'è una scissione, no? potenziale fra titolarità eh, del diritto eh, tra chi crea l'opera e chi, chi ne è l'autore chi è l'autore? Il collettivo dice se l'artista è colui che idea il concept allora siamo noi come dire collettivo se invece l'artista è chi materialmente come dire crea l'opera e allora sicuramente è l'algoritmo algor, e va bene qui sempre guarda i ladri e torniamo a bocca ecco diventa se già era difficile per un macaco definire la sua proprietà adesso che è un algoritmo ancora più difficile no mi spiace la sintesi l'ho detto l'ho detto e Valeria Ferrero che lì l'ho anche scritto non è la mia virtù quindi mi spiace questa carrellata velocissima ho detto no, un ventesimo. per e le avvocate niente. è difficile <ride> Piace, eh, adesso ecco. ci sarà un algoritmo Funzionale. che scorcia gli interventi. In realtà esiste. Un'intelligenza artificiale Beh, dico bene, che, che fai fa i riassunti più o meno. Quindi vedi, è una svolta tecnologica. Allora, adesso magari approfondiamo un po' più il tema introdotto da, da Irma rispetto proprio agli sviluppi tecnologici. Quindi, Francesca Cassone sì. ci racconta qualcosa allora. di più specifico. Sì, buonasera, grazie. Allora, io sono un'avvocata e quindi mi limiterò in questo contesto a dare qualche spunto eh, di cornice eh, legale. Eh, parto da una categoria che... da una categorizzazione che a noi giuristi è molto, è molto cara, che è quella tra eh, beni fungibili e beni infungibili vecchia come il cucco eh, diciamo fondante di metà del traffico eh, commerciale eh, quindi la distinzione tra beni fungibili e beni infungibili perché parto da lì? perché mi sembra eh, molto utile e illuminante rispetto a un contesto come questo che eh, discute dell'impatto e degli effetti che Uh, le nuove tecnologie uh, hanno uh, sull'industria uh, culturale l'industria dei contenuti e quindi sulla tutela dell'autore um, allora mh, le norme in materia di uh, diritto d'autore hanno retto sostanzialmente bene alle evoluzioni della società eh, civile fino più o meno alla fine del, del secolo scorso, al 99, quando è arrivata Napster a diffondere il meccanismo del peer-to-peer -peer, che ha ovviamente generato eh, il panico rispetto alla tutela eh, dei diritti degli autori um è evidente che eh, da quel momento in poi tutto ciò che poteva essere tradotto in un bit è diventato di immediata diffusione, circolazione incontrollata, riproducibilità sequenziale a bassissimo costo, worldwide, per cui ben oltre i confini eh, del, come dire, nazionali, ovviamente provocando eh, plurime violazioni del diritto eh, autorale, che, come è stato detto prima, è eh, no, eh, il motore, poi, della crescita dell'industria eh, culturale. Eh, cosa succede? Eh, da circa 15 anni dopo, eh, il, la tecnologia, invece, delle blockchain, consente, e qui torno alla mia categoria giuridica del bene infungibile, eh, prima individua il bene digitale non riproducibile mm, col bitcoin. Attenzione che irriproducibile non vuol dire infungibile. Eh, il bitcoin, eh, il token non è... Uh, riproducibile così come non è riproducibile la banconota fisica che ha un numero di serie e lei e non può esserne un'altra ma sono uh, beni che non uh, interessano per uh, il numero di serie o per il codice alfanumerico che portano per il loro valore e quindi sono fungibilissimi cioè ne esiste un tantum ma sono scambiati proprio per il loro valore um, il, uh, uh, arrivano gli NFT cioè eh, appunto il non fungible token che sono invece dei eh, beni digitali non vi sto a dare ovviamente definizione anche perché io informatica non sono e quindi raccolgo eh, quello, che, quello che leggo da giurista con la mente del giurista comunque il concetto è che rappresentano un, diventano appartengono al genus degli, uti degli utility token sono dei token che rappresentano beni unici certifi una certificazione di, di unicità attraverso ovviamente il meccanismo della blockchain, quindi con un controllo di certificazione eh, solidissimo. Ora, eh, tant'è vero che se noi avessimo tanti NFT in tasca non li sommeremmo ma dovremmo elencarli perché ognuno appunto eh, individua un bene specifico ora dov'è che gli NFT hanno avuto eh, grande nascono nel mondo del collezionismo nel 2017 questa azienda questa società statunitense che per prima eh, creò circa 10.000 NFT che rappresentavano delle, delle, delle, delle figurine eh, inizialmente da scambiare gratuitamente poi eh, portate su una piattaforma, su un marketplace costituito dalla stessa società e poi diventati rappresentati ovviamente ognuno da un NFT, quindi con un'unicità e poi scambiati con, con i loro valori di, di, di mercato sulla piattaforma. Eh, ma è nel mercato dell'arte che poi l'NFT ha avuto la sua, eh, la sua esplosione, anche perché è stato oggetto di transazioni clamorose, la famosa eh, asta di Christie dell'artista Beeple, eh, frenetica, partita da 100 euro di base d'asta di quest'opera digitale, eh, nativa digitale, e nel, nel giro di pochi minuti è arrivata ad un valore di vendita, se non sbaglio, di 70 milioni di, di dollari. Quindi una Roba travolgente che ovviamente ha catalizzato subito l'attenzione eh, del, del, del mondo intero. Ehm, non è eh, solo poi gli NFT nel mondo dell'arte hanno fatto poi il salto di specie, cioè dal rappresentare eh, opere native digitali sono passate a rappresentare anche opere eh, analogiche tradotte digitalmente e poi portate in nft eh, la prima se non mi sbaglio in italia è stata la galleria degli uffizi a digitalizzare il tondodoni in scala 1 a 1 eh, e poi a trasferirlo appunto in un nft che poi è stato venduto per se non sbaglio 70 mila euro acquisiti dal museo eh, però è, ecco, fuori dal mondo dell'arte l'NFT nell'industria eh, dei contenuti diciamo, ha tantissime altre applicazioni, nel mondo dello sport, eh, adesso ci sono questi fan token che portano, rappresentano eh, eh, tutta una serie di... di, di, di, di eh, come posso dire, um, di benefit che ha il titolare di quell'NFT, che è un tifoso e che ha diritto per esempio a partecipare a delle chat, a dei forum specifici, uh, a tutta una serie di, di, di vantaggi che gli derivano dall'avere la proprietà di quell'NFT. Ora, vado velocissimo nel mondo della musica. Um, Mm, ci sarebbe da citare tanti progetti di cui uno qua di, di, di, del, del torinese Busta che tutti, che tutti conosciamo dei Subsonica che ha varato un progetto in cui vende, commercializza un NFT che rappresenta eh, con la collaborazione di un artista croato che rappresenta eh, una serie di performance artistiche sue e dà diritto al titolare dell'NFT pensate addirittura di godere di una performance live del, del dell'artista quindi eh, qu quante sono le implicazioni eh, le, degli NFT nel mondo eh, della circolazione dei contenuti Ora, per il giurista l'NFT pone un, un, un primo grandissimo problema, che cosa si trasferisce con l'NFT? Allora, questo si basa sull'equivoco, eh, il dilemma nasce dall'equivoco corrente di pensare che eh, eh, l'acquirente dell'NFT compri i diritti di sfruttamento, diciamo così, i diritti di copyright, escluso certamente i diritti morali che come sapete tutti non sono, sono indisponibili, non sono commerciabili, ma i diritti patrimoniali di sfruttamento economico del, del, dell'opera. Allo Stato eh, se non è disposto diversamente, no, chi compra l'NFT compra la proprietà del bene rappresentato da quell'opera di cui l'NFT è la certificazione di autenticità e di provenienza nulla di più e nulla di meno perché dico se non è uh, uh, detto diversamente perché la frontiera nuova e qui poniamo problemi ma diamo anche soluzioni è, sta negli smart contract che sono poi il cuore del token che sono le istruzioni di utilizzo e anche sono letteralmente le clausole contrattuali, che cosa si può fare, che cosa non si può fare, oggi ancora abbastanza poco eh, specifiche, potenzialmente possono diventare istruzioni iperspecifiche, come sono iperspecifici i contratti del mondo analogico, mettiamola così, lì dentro si dirà che cosa il titolare dell'NFT ha e che cosa non ha, se ha un diritto di sfruttamento, uno, Mm, riproduzione mh, due diffusione tre comunicazione tutti solo alcuni se non è disposto diversamente è proprietario di quel bene così come quando io compro un libro sono proprietaria di quel libro quel, quella roba lì e basta, non di tutto il resto che circola attorno al libro. Ci sono dei casi abbastanza eh, interessanti, ma poi magari ne parliamo quando facciamo no? il caso Baschià, il caso Tarantino, la causa di Tarantino con la Miramax che si è, mi risulta conclusa con un accordo transattivo adesso. No, nel mi sembra settembre scorso 2022, il cui contenuto ovviamente è ignoto a tutti. Eh, e che se volete poi daremo qualche spunti. Così come mi piaceva concludere, le, mh, al di là del, del, eh, di questa tecnologia particolare, che è particolarmente sfidante per la tenuta del diritto d'autore, ma che in realtà lo, lo fino ad oggi lo sta aiutando ad uscire da un'unpass creata dal digitale, dalla riproducibilità del digitale, vi è un'altra tecnologia interessantissima e così ti passo la palla e ti do l'abbrivio per il tuo intervento che riguarda eh, l'intelligenza artificiale. Eh, è evidente che dal macaco che è considerato uno meno intelligente, lo possiamo dire senza, no, dell'essere umano, si passa a quello più intelligente di noi per quanto eh, generato da noi voi sapete che con il meccanismo del machine learning, l'intelligenza artificiale eh, è in grado, può essere in grado di creare contenuti creativi attraverso l'apprendimento. Allora, quando ciò avviene, il diritto oggi si domanda se è possibile una tutela autoriale e poi eventualmente anche brevettuale, anzi direi che la tutela brevettuale che esce da questo contesto, ma in realtà è quella più dibattuta, se l'intelligenza artificiale possa essere eh, titolare del diritto dell'opera dell'ingegno o dell'innovazione e ancor più più se, essere, se possono essere a lui attribuiti i diritti di sfruttamento economico dell'opera al di là della paternità. Poi eventualmente approfondiamo perché il tempo è finito. Sì. <ride> Secondo me eh, sono molto interessanti questi spunti che date perché danno un'idea di come sta evolvendo il mercato, di come stanno evolvendo i consumi, anche perché pensare di acquistare un'opera d'arte tipo NFT magari dieci anni fa non ci avrebbe pensato nessuno, ma anche come... Eh, alla fine c'è questa parcellizzazione di, eh, di vari tipi di uso, no? Che cosa ne faccio, quali sono i diritti, eccetera. Quindi avrete moltissimo lavoro in futuro su chi può fare cosa, esattamente. Ma chi può fare cosa? Che cosa può fare eh, l'intelligenza artificiale? Adesso abbiamo un esperto che ce lo racconta. Quindi Mauro Bennici, la parola a te. Aspettiamo le slide. Eccoci qua, buonasera a tutti, sono Mauro Bennici e fondamentalmente nasco come tecnico. <ride> mi occupavo di intelligenza artificiale prima che tre anni fa mi trovassi all'interno di uno dei gruppi di lavoro per la comunità europea proprio su Etica dell'Intelligenza Artificiale. Quindi uno di quei gruppi di lavoro in cui poi arriva quello che sono le linee guida dell'intelligenza artificiale in Europa, è arrivato l'AIACT e fino a due giorni fa ho partecipato a quello che tra un po' diventerà una delle varie leggi su come verrà punito chi non rispetta le React. Quindi non soltanto cosa può fare l'intelligenza artificiale, ma anche tutte le varie modi in cui si può fare causa all'intelligenza artificiale. E qui facciamo un piccolissimo escursus per i bimbi, quindi chi se c'è un tecnico chiuda gli occhi e non faccia finta di non aver visto, di che cosa parliamo quando parliamo di Deep Learning? Quindi questa tecnologia di cui abbiamo sentito tanto parlare che ha cambiato il mondo, ma in realtà funziona in questo modo. Abbiamo un database dove ci sono tantissime, in questo caso, delle immagini. Prendiamo un'immagine, scomponiamo questa immagine, e i pallini di questa immagine non fanno altro che diventare l'input della nostra rete neurale questa rete neurale, questi pallini, cosa fanno? Vanno a cadere attraverso questi imbuti e questi imbuti applicano delle semplici operazioni matematiche e decidono se una di queste palline può andare avanti, non può andare avanti o dove deve muoversi, fino ad arrivare a queste qui, che sono delle classiche etichette scritte in Klingon, che noi tutti parliamo giornalmente, ma proprio per dare l'idea che l'intelligenza artificiale non ha una più pallida idea di quello che sta facendo. Noi potremmo tranquillamente chiamargli questi 1, 2 e 3 per intelligenza artificiale andrebbe bene perché a cosa attinge? Attinge un nostro database in cui noi abbiamo detto che questo è Adalaba, quindi il nostro cane, questo è il nostro Mangom, il nostro gatto e questo è Ushged, che è il nostro uccellino. Attraverso il suo apprendimento andrà a cambiare quelle, le operazioni che lui ha fatto qui per fare in modo che effettivamente l'uccellino corrisponda all'uccellino. Questo vuol dire anche che potrà sbagliare, ma che se noi adesso mettessimo dentro una bella immagine di uno scoiattolo, lui ci direbbe che o è un cane, o è un gatto, o è un uccellino. Non può in nessun modo dirci che è qualcos'altro. Quindi quando noi parliamo di immagini generate, in realtà sono questi Deep Learning a cui noi abbiamo dato tantissime immagini fino ad arrivare a questa immagine qua. Questa immagine qua è un'immagine che ha vinto un concorso fatto per pittori digitali. E vinto questo concorso, il pittore ha detto: Guarda, che in realtà non sono io che lo ho fatto, ma ho utilizzato un algoritmo. Ne ha utilizzato in realtà una ventina e molto, e molto più per arrivare a questa immagine. E lì si è aperta una bella discussione, cioè a livello del poteva farlo o non poteva farlo, quindi sono andati a vedere sul contratto se c'era scritto deve partecipare qualcuno che ha più di 18 anni ed è un essere umano, perché ad oggi manca la dicitura. Tra le altre cose lui ha voluto farlo apposta, e lui per farci partecipe ha detto lo ha, lo ha fatto con intelligenza artificiale, noi ad oggi non sappiamo quante altre opere siano state vendute, classificate, siano in mostra che in realtà sono state fatte da qualcun altro. Come dicevo, a livello di plagio, magari qualcuno lo ha copiato, lo ha rubato a qualcun altro, oppure lo ha generato completamente da zero, o con un algoritmo o con n algoritmi. E qui poi c'è anche la problematica, allora, a chi appartiene? Noi pensiamo che adesso questa sia una problematica recente. In realtà è già successo nel 1964 in Svezia. Un pittore burlone, vedendo che determinati scimpanzé dello zoo di, di Stoccolma piaceva disegnare, ha scelto quello che secondo lui era più bravo, che effettivamente fa... erano bellissimi quadri, stile Pollock, cioè proprio con, con rabbia, e li ha presi all'interno di una mostra dove c'erano tantissimi altri pittori. E lui è stato scelto tra quelli più belli. Quindi poi è finito fuori dice, guarda che l'ha fatto uno scimpanzé". I critici sono sentiti offesi e molti altri hanno detto ma guarda che a me piace. A me veniva in mente la, la famosa frase di Troisi nel Postino quando parla con Neruda e dice sì ma la poesia è di chi gli serve, cioè, non è tua. E, e questa era molto, cioè, a me piace l'opera, non mi interessa se l'ha fatta lo scimpanzé o se l'ha fatta un'intelligenza artificiale. In quel caso i diritti è stato un, anche lì un casino, se lo sono divisi tra chi è il, il proprietario dello zoo e tra chi lo ha portato in mostra, se non che adesso, anche a livello dell'animale, è successo un altro casino. In molti stati è possibile lasciare la propria azienda, lasciare i propri beni a un animale. Se io posso lasciare i miei beni a un animale, è l'animale che è il proprietario di quell'opera? o chi gestisce i beni, che diventa lo sfruttatore di quell'opera. La problematica è che adesso con l'intelligenza artificiale stanno arrivando a più non posso, e arriviamo a Bruce Willis. Bruce Willis adesso è malato, ha detto che si ritirerà, ma è riuscita la notizia in cui lui ha venduto il proprio viso per poter essere usato nel metaverso, per poter essere usato nel deepfake. Ha venduto la sua voce, Volevo dire, ok, voi potete continuare ad utilizzarli, però in realtà i diritti vanno a me, perché è, è, è la mia faccia. Tutto questo ci porta a un'altra considerazione. Quando noi parliamo di algoritmi, abbiamo visto che abbiamo bisogno di una base dati. Negli anni questa base dati non è che è nata da zero. Cioè, per poter io addestrare un deepfake, come qua ci mostra Jim Carrey che fa Shining, ho bisogno di centinaia, di migliaia di volti. Quello che è successo fino a qualche anno fa che questi volti venivano rubati a tutti noi. C'erano degli algoritmi che si andavano a spulciare tutti i siti web, tutte le foto che avevamo, e ci rubavano i volti. Rubavano i volti, andavano a leggere i nostri... inconsapevolmente, totalmente inconsapevolmente. Anche consapevolmente, molte volte, noi quando firmiamo un contratto, diciamo, ah, sì, tutto. Poi magari andiamo a leggere e c'è scritto, stiamo cedendo l'utilizzo, lo sfruttamento. E poi andavano a leggere anche chi siamo, come ci chiamiamo, dove abitiamo. Quindi in realtà facevano una correlazione anche di quanti anni abbiamo. E li usavano per addestrare. All'inizio era solo per dimostrare la tecnica, cioè mi serve perché sto facendo ricerca. Quando questo adesso è diritto di sfruttamento, perché vengono venduti questi algoritmi, questi algoritmi hanno de, dei costi, chi ci ha mai pagato? Nessuno, cioè ad oggi nessuno ci è mai venuto a dire ne facciamo parte. Quando questo è accaduto, cosa è successo? Moltissime delle aziende, le più bicorps, hanno cancellato i loro database sul, sulle facce. Microsoft e AWS hanno cancellato, perché non riuscivano più a garantire che lì dentro non ci fosse effettivamente arrivato di tutto, preso assolutamente senza rispettare nulla. Di qualche giorno fa è stata fatta la causa a Microsoft. Microsoft ha creato un'intelligenza artificiale che automaticamente aiuta gli sviluppatori a scrivere codice. Lo ha fatto leggendo tutto il codice che c'era nel proprio repository su GitHub dice soltanto quelli che sono pubblici però non ha rispettato la licenza, moltissime licenze dice che se prendi un codice mi devi dire che l'attribuzione è mia, o chi lo sta usando deve dare liberamente quel codice. Non sappiamo come andrà a finire, la problematica di Microsoft è grossa, perché proprio per come funziona un'intelligenza artificiale, noi abbiamo grandissime difficoltà a sapere, una volta che abbiamo questo risultato, da come ci siamo arrivati, cioè non lo sanno neanche loro perché quando si studia all'università è molto semplice, ne abbiamo tre o quattro, facciamo i calcoli a mano, e facendo i calcoli a mano puoi vedere se è giusto o sbagliato. Quando noi parliamo di GPT-3, quindi chi ha generato questo testo, parliamo di un'intelligenza artificiale con 185 miliardi di parametri. Cioè, andarli solo a guardare uno a uno è suicidio solo il pensarlo, il nuovo GPT-4 avrà 10 trilioni di parametri. Cioè, è tutta potenza di quello che possiamo elaborare, ma non ci stiamo dietro. E quello che abbiamo detto con le immagini, questo è anche un testo. Cioè, il testo che noi vediamo qua è un testo che ha scritto un essere umano e ha fatto questa domanda a un'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ci ha anche preso in giro, ha detto No, noi come intelligenza artificiale non siamo pericolosi per voi, ma siamo sicuri che voi ci programmerete talmente male che noi vi faremo del male. Grazie. Eh, cioè, eh, questo è molto interessante perché dice, ah ma perché, mh, sì sì, è, cioè, è divertentissima, quasi spaventosa, eh, perché il problema è, diciamo, no, ma l'intelligenza artificiale non può avere essere il diritto perché non c'è una coscienza. Bellissimo, se qualcuno mi sa definire cos'è una coscienza io ascolto. Cioè ci siamo uniti quei filosofi, etici, neuroscienziati, non lo sa nessuno. E qui ci fa bellissimo, andiamo avanti ritorniamo sempre alla nostra bella cosa qui. Lo vediamo che sono solo calcoli matematici, però se facciamo una risonanza magnetica possiamo anche vedere che noi siamo un po' di cervello con degli impulsi elettrici e non abbiamo niente a cui pigliarci e quando noi parliamo che non abbiamo niente è anche bello che adesso c'è chi sta provando a inquinarti i dataset di queste persone noi sappiamo che noi abbiamo donato tutte queste cose quando abbiamo fatto, abbiamo offerto la nostra app e abbiamo detto Ah, come sarà da vecchio eh, eh, come spunto, come faccio in realtà abbiamo donato, abbiamo donato abbiamo donato talmente tante le immagini che adesso il sito, questa persona non esiste basta mettere quell'indirizzo lì e lui ci genera a caso una faccia nuova cioè questa persona non esiste, è stata generata al volo in qualche secondo da un'intelligenza artificiale a cui poi è stato passato un altro algoritmo per dire ma secondo te quanti anni ha? Oppure mi cambi lo stile, mi fai vedere questa, questa intelligenza in un modo addirittura nuovo. Quindi la cosa che, che fa ancora più paura è che ci hanno rubato tutti i dati ma probabilmente in futuro non ne avranno più bisogno perché sono bravi a farseli da soli, se li generano da soli, non ce ne hanno più bisogno di quello che, che noi possiamo anche solo dire o andare dentro. Tanto non lo sapremo mai, cioè almeno che non si vada proprio a cercare dentro quel dataset e andare a vedere che effettivamente questo accade. La una delle problematiche in comunità europea adesso è, è come li uso questi algoritmi. Cioè, perché andare a controllare che un dataset creato in Cina e sviluppato negli Stati Uniti, rilasciato in Europa, nella mia app in Italia, di chi è la colpa? Cioè, a chi faccio causa? Cioè, ad oggi è, è, la, è, la, è la prima problematica per cui non ci sono auto che guidano da sole in California. Non è un problema tecnico, perché già ci sono delle auto che guidano da sole. Sono già partite le sperimentazioni, già qualche anno fa, con Google che già dava le auto per una fondazione di non vedenti. Ma c'è un non vedente che sale in macchina dice «Voglio andare», la macchina parte. E se fa un incidente chi paga? Cioè ad oggi non abbiamo in giurisprudenza, di fa la società, l'azienda, lì... non lo sa nessuno. E nessuno si è preso ancora la briga di dirlo. Oltre al fatto che se facciamo delle cose differenti, immaginiamo in Italia c'è una legislazione, in Francia ce n'è un'altra. E alla dogana mi fermo um, non so, ad aggiornare la macchina. Quindi ormai queste tecnologie che sembravano fantascienza ormai in realtà so, sono fra di noi, cioè ormai noi le abbiamo queste tecnologie che in realtà noi abbiamo visto la parte su cui stiamo dibattendo perché in realtà ne abbiamo tantissimi usi. Oggi possiamo vedere qualcuno che sta parlando e vediamo i sottotitoli in tempo reale. La tecnologia è praticamente la stessa. Abbiamo quello che fa la trascrizione. Eh, ho visto di recente qualcuno che mentre si parla viene animato un, un avatar che fa il linguaggio dei segni in automatico. Possiamo aiutare persone con disabilità che non riescono per esempio a comporre le parole e la macchina a dare un aiuto sia vedendo il movimento sia adesso anche ascoltando parti del cervello. L'ultimo esperimento, ascoltando la parte del cervello, è stata addestrata per riconoscere 300 parole, che è un altro tema etico mostruoso, cioè perché vuol dire che potenzialmente alcune parti del nostro cervello registrano la stessa parola. Fino al controllo del copyright, in cui ci sono adesso anche delle macchine che combattono contro le macchine. Quindi c'è la macchina a cui tu chiedi di fare il sommario, di creare un testo, che poi va a controllare sulle macchine che ti dicono se hai il copyright fin quando effettivamente l'altra macchina gli dice no, è originale. Prova, prova riprova, cambio la forma della frase, cambio la parola, metto il sinonimo e prima o poi dall'altra parte mi diranno oh, è assolutamente originale, fin quando quelli dall'altra parte aggiorneranno il software contro il copyright diranno no, lo ha, ha copiato perché? Insomma siamo ancora a ah, guardie ladri ancora. Sì, sì, sì, facciamo sempre guardie ladri infatti una delle tecnologie più complicate una di Intel che è stata annunciata proprio ieri che riesce a riconoscere i deepfake quindi tutti proprio la parte dei video in cui qualcuno si muove non dalla faccia in sé, ma dal fatto che quando noi ci muoviamo o più parliamo riscaldiamo in maniera diversa il sangue che ci scorre sotto, quindi va a cercare i segni che effettivamente sia stato creato del sangue. Quindi chi fa deepfake ora si sta concentrando a generare anche la parte sotto per ingannare la macchina che adesso li scopre. Questa parte secondo me è molto interessante perché abbiamo parlato di tantissimo di risvolti etici, ma il fatto di poter creare immagini usando le facce di altri, o video anche ho visto di recente, facce, rende sempre più video, difficile per noi, audio. anche come cittadini, no? riuscire a individuare che cos'è vero e che cosa non è vero. Sì, sì, ma, sì, ma noi potremmo vedere un video di una persona che parla, che fa esattamente gli stessi movimenti, che fa esattamente gli stessi gesti e non sapere... E se Ora che vero, ci hai spaventato falso. abbastanza vorrei, <ride> vorrei diciamo, ringraziarvi per questo giro tantissimo. Eh... Grazie e mi sembra anche molto interessante perché avete espresso delle competenze che secondo me sono delle competenze insomma di, di alto livello vorrei invitare eh, il, il presidente Dario Gallina eh, se ce la fa ancora dopo, <ride> dopo questa eh, a, a dire due parole a proposito di che cosa sta facendo la Camera di Commercio per il settore dell'industria del contenuto e, insomma so che state facendo delle mappature e delle altre cose insomma, interessanti e anche se lo desideri chiaramente un commento su tutto quello che hai sentito ma innanzitutto grazie, buonasera a tutti, è un piacere essere qui, complimenti, non vorrei neanche sfiorare i temi che avete toccato, <ride> vista la competenza e anche la complessità, no? mi fa piacere come Camera di Commercio ovviamente, sostenere questi talk, queste, questi incontri perché il settore editoriale per noi è un settore importante, la Camera di Commercio è un ente pubblico e dentro ci sono tutte le anime dell'economia, tra cui tutti i settori, e quindi l'editoria con le sue 3.500 imprese qui in Piemonte, 17.000 persone che ci lavorano, è una cosa importante. Quindi avvicinare anche non solo la cultura e l'impresa, ma anche i contenuti. Tu, Marzia, mi hai raccontato molto di quello che fa e farà ICI quindi ci fa molto piacere essere qui. Eh, e poi eh, il tema della cultura, quindi, ma anche del lavoro che c'è dietro, della, della conoscenza di quello che eh, il territorio esprime in questo settore. Noi sosteniamo non solo il circolo, il circolo dei lettori, ma il salone del libro, quindi eh, abbiamo tante attività di sostegno della cultura, anche come eventi. Eh, proprio oggi, ieri, abbiamo firmato un uh, protocollo con eh, le, la, le fondazioni il comune e la regione per un festival della fotografia, per esempio, eh, un nuovo festival internazionale della fotografia qui a Torino, un altro evento importante che cerchiamo di portare qui. Quindi questa è l'attività un po' camerale, poi facciamo anche cose un po' più noiose, che sono quelle dell'ente pubblico, del registro delle imprese, dello sportello dei brevetti, dei marchi, quindi tutto il frame in cui c'è all'interno del, del dato, il dato è una cosa che... Eh, grazie anche a Infocamera che è una, gran, una grossa società che gestisce tutto il registro delle imprese, quindi siamo custodi dei dati anche di diritti e di informazioni, quindi siamo molto interessati al tema del digitale perché il digitale è una delle missioni della Camera di Commercio soprattutto verso le piccole e medie imprese e quindi facciamo attraverso i nostri eh, punti impresa digitale molte attività che riguardano la digitalizzazione, quindi molto interessante il diciamo il framework che c'è intorno al dato e siamo molto interessati a, a come si evolve questo eh, specialmente per le piccole e medie imprese per difendere eh, i piccoli esercenti per esempio nel commercio stiamo facendo, abbiamo fatto una comunità digitale che si chiama Digitale Sotto Casa proprio perché vogliamo portare, avvicinare le piccole e medie imprese gli esercenti del commercio, della ristorazione verso il digitale proteggendo però la loro sfera, cioè l'integrità del dato che loro rappresentano con la loro eccellenza, il loro know-how nel fare il loro mestiere. Insomma c'è un mondo, non vi voglio annoiare, però siamo molto interessati, quindi grazie di questa competenza e di queste cose che ci avete detto questa sera. Grazie. Credo che competenza, la parola che ha portato Giovanni, sia veramente la cosa più importante che dobbiamo valorizzare. Eh, l'assessora Chiara Foglietta, l'assessora all'innovazione, se ehm, hai voglia anche tu di dirci quello che... Allora, non so neanche da che parte cominciare con tutti gli spunti, con tutti gli spunti di riflessione che... Avete, avete dato. Parto dal fondo e faccio una battuta, quindi possiamo dire Piazza Baldissera un deepfake, quindi non esiste in realtà, perché tra le delego anche la viabilità, la mobilità e i trasporti, per questo ho fatto questa battuta, ne discutevo prima con Giorgio e faceva, faceva molto ridere. Allora... Eh, io dico sempre una cosa, io faccio, nella vita sono una dottoressa di ricerca in ingegneria biomedica, ho fatto un, in, in, la tesi di dottorato sull'intelligenza artificiale, quindi più o meno so, ormai non pratico qui da tanto, faccio l'assessora da un anno e uno dei primissimi progetti in cui mi sono imbattuta era proprio l'utilizzo di intelligenza artificiale sulle telecamere. Mm le telecamere che andavano a fare videosorveglianza in città. Questa è una città che non ha ancora un regolamento municipale per la videosorveglianza, numero uno. Due, le telecamere, poteva esserci il rischio che fossero telecamere cinesi. Non so quanti di voi abbiano visto report, in particolare le telecamere di Fiumicino, eh. Allora, quando io ho recuperato eh, questo progetto, ho fatto una cosa molto semplice, l'ho bloccato. Ho detto, guardate, per me... Le io non so esattamente la sceriffa della città che mi metterà le telecamere dappertutto, però proprio far sì che venga studiato il metadato, che come diceva lui è il tasto destro proprietà dei dati del cittadino, perché un piccolo insieme del dato biometrico, ecco, magari non siamo noi come città, essendo noi titolari al trattamento dei dati proprio così tutelati, perché basta che arrivi Marzia Camarda e dice ma che dati andate a controllare? Perché andate a studiare il comportamento predittivo del cittadino che magari si è dimenticato il portafoglio, torna in ufficio e poi lo rifà a 100 metri perché è molto sbadato? Allora ho iniziato a creare questa sorta di tavolo che si autogestisce, si autoconvoca in maniera eh, più, eh, più o meno sovente per, proprio per parlare di etica. Quindi se hai piacere ogni tanto di venirci a dare il contributo mi fai davvero un gran favore. No? Di esperti, di pubblici amministratori, di funzionari gli avvocati no? che hanno piacere di dare una mano a questa povera assessora. Ogni tanto si trova tantissime tecnologie tra le mani, tantissima intelligenza artificiale, il digitale che è importantissimo, ma come dico sempre e lo dico mh, da ingegnera che maneggia eh, sul campo tutti i giorni l'intelligenza artificiale, le tecnologie, eh, l'innovazione vanno gestite a priori. Mh, bisogna mettere dei paletti più o meno stringenti, bisogna disegnare un perimetro più o meno vicino all'uomo. Sembrano frasi fatte, ma quando poi ti trovi dall'altra parte, cioè quando hai, tocchi la vita con mano dei cittadini e hai l'onore o l'onore di amministrare la cosa pubblica, capisci che quello che diciamo qui è bellissimo, ma che il cittadino ha dei problemi molto diversi da quelli di cui abbiamo parlato stasera, perché purtroppo per lui la tecnologia Serve, se gli serve, se, se gli serve scusate il gioco di parole, a migliorare la sua qualità della vita. Mm. E quindi questa sera abbiamo toccato degli argomenti che sono importantissimi, però io quello che chiedo sempre a tutte le persone che bussano alla mia porta, che incrocio tutti i giorni sul mio cammino, è sempre di... Guardare che l'obiettivo sia la tutela del cittadino, la tutela del suo dato, perché insomma, chi è responsabile del trattamento dei dati sa cosa voglio dire e sa che quello deve essere il faro, che il miglioramento della qualità della vita deve essere a, alla base sempre dell'utilizzo della nostra tecnologia, perché se no parliamo tanto di quello che viene definito, insomma, area fritta, mh? quello che eh, nel, nel, nel mio lavoro viene definito, viene definito un po' così, però mi raccomando che, insomma, l'obiettivo finale sia sempre la tutela del diritto e mai insomma, pa parlare di, di cose che purtroppo poi, in un secondo momento, noi non siamo in grado di gestire. Grazie, grazie vi ringrazio, direi che eh, sono le 10.40 quindi libererei eh, il pubblico eh, chiaro che le cose di cui abbiamo parlato pongono tantissime questioni per noi come cittadini e come cittadine, per noi come imprenditori e imprenditrici, ovviamente anche come avvocati e professionisti. È un tema aperto, sono contenta che oggi abbiamo iniziato ad affrontarlo. Uno degli obiettivi di, di ICI, dell'associazione, è proprio quello di continuare a creare formazione e consapevolezza su questi temi, perché solo se li conosciamo bene li possiamo gestire, visto che parlavamo di questo. Vi eh, ringrazio, ringrazio i nostri relatori nostre relatrici vi ricordo il secondo appuntamento 23 gennaio 2023 su creatività e intelligenza artificiale eh, parlando proprio di tutti i punti quindi approfondiremo questo i temi che abbiamo un po sollevato oggi per vedere quali sono tutti i punti della filiera del, del processo di produzione del contenuto in cui l'intelligenza artificiale agisce quindi vi ringrazio molto buonanotte